Ciao, benvenuto in questo nuovo video dove andiamo a imparare questo bel riff che hai ascoltato in slap è tratto dal mio metodo ebook easy slap ed è il numero 14 per arrivare a noi stiamo parlando eh, in questi ultimi esercizi dal 13 in avanti dello strappato eh, nell'altro eh, nel 13 che dovresti vedere l'altro video che è già uscito andava a parlare eh, appunto dello strappato fatto sulla sua ottava qua andiamo a sviluppare oltre allo strappato anche la ghost note fatta sia col pollice che con lo strappato alternato alle note reali che poi è, è una delle cose più difficili perché eh, è un fatto di controllo nel senso che non deve essere la mano destra che va a gestire la ghost note, ma eh, a meno questo tipo di ghost note, poi ne gestirà altre, ma deve gestirlo tutto la mano sinistra. Quindi io ho la mia ipotetica ottava: Do Do, ad esempio, se voglio far uscire il ghost, non devo cambiare il modo di colpire con la destra. Il modo con la destra è esattamente uguale la mia sinistra che andrà a gestire la cosa alleggerendo quindi col pollice cioè scusami con quando colpisco col pollice eh, sarà l'indice che alleggerisce anziché fare così alleggerisco e magari metto anche un altro dito per evitare l'armonico soprattutto in zona re senti che questo è fastidioso se vado ad appoggiare un secondo dito lui mi va a fare la ghost come, come piace a me, come piace sentirla stesso modo per lo strappato posso tenere la mano un pochettino più aperta e appoggiare un paio di dita almeno o comunque eh, non con la punta o anche con un'altra un zona del, della, della falange ok? se mettessi solo... Uno, anche qua il rischio armonico è alto quindi devo mettere almeno un paio di dita e cerco di non mettere la punta perché eh, se, se lo metto con la punta del polpastrello rischierei di fare uscire la nota mentre io invece voglio l'agosto. Eh, per arrivare a questo esercizio 14 che hai ascoltato, nel metodo ebook andremo a trovare tre esercizi preparatori che preparano la tecnica per arrivare fino lì. Nel primo mettiamo a posto il movimento della mano sinistra perché per fare l'ottava sia normale che con l'agosto, noi dobbiamo eh, spostarci sempre con il dito 1 sulla tonica di ogni accordo. Quindi abbiamo Do mi bemolle, Re si bemolle, sempre corda di là quindi andiamo sul tasto 3 e trasformiamo in ottavi solo col pollice così esercitiamo anche un pochettino il movimento di pollice come abbiamo fatto nell'altro ehm, nell metodo in cui lavoravamo solo sul, solo sul pollice vado a cercare sul mio sito se ti interessa impostare soltanto il movimento di pollice eh, quindi abbiamo Do, Mi bemolle, Re, Si bemolle e lavoriamo così ad ottavi e esercitiamo la mano a spostarsi sulle toniche. Perché poi dovrà andare a prendere l'ottava nel secondo preparatorio. Quindi andiamo a mettere quest'ottava sempre eh, con i nostri ottavi: eh, ne facciamo do, do, do spostiamo mi bemolle e ripartiamo. Uh, in questa fase studiamo anche come avevamo già detto quando strappiamo sia con la nota staccata come quella più musicale che piace di più a me in questo modo che hai sentito anche questa uh, alterniamo anche la nota lunga così come scritta Molto utile anche questo per comunque gestire eh, la pressione sulle, sulle varie note e poi per il movimento. Nel terzo esercizio preparatorio, difficile, andiamo a suonare sempre que questi quattro accordi, quindi do, mi, bemolle, re, si, bemolle, suonando con il thumb il primo colpo, eh, nota reale, e poi avremo eh, strappato, pollice è strappato con le ghost, quindi si sentirà come nota reale solo la prima. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. questo qua richiede eh, molto, molto controllo poi soprattutto quando lo porti su di velocità però se poi hai raggiunto questo, questo livello forse l'esercizio 14 è un po' più facile da gestire almeno così ho trovato con uh, con vari miei allievi quando l'abbiamo affrontato uh, andiamo a fare note reali pollice strappato ghost pollice strappato quindi 2 3 4 2, scusami un, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mi raccomando, quando vai a spostare, eh, non dimenticarti del pollice. Il pollice deve non so se riesco seguire sempre tutta la mano, non devi fare così e tenere il pollice fermo, altrimenti qua va a alterarti la posizione e l'apertura della mano quindi fai attenzione anche a questo detto ciò ti ho dato tutti gli elementi mi raccomando dai un'occhiata al, al mio metodo guarda magari sul mio sito ci sono tanti video didattici anche tanti spezzoni pa, pezzi di, di, di parti e se no se vuoi anche acquistarlo costa veramente pochissimo quindi spero che possa esserti utile allora noi ci vediamo al prossimo video grazie per avermi seguito Metti un commento qui sotto, un mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao!